Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con l'informazione con i temi del fisco e del lavoro. IF News, la striscia informativa delle 13:30. Oggi è il 24 giugno, andiamo a dare un'occhiata alle principali notizie della giornata su informazione fiscale sui principali quotidiani nazionali e partiamo subito dallo smart working semplificato all'estensione della maternità con le novità sulla conciliazione vita-lavoro e poi l'ecobonus auto 2022, pronti codici tributo per la compensazione del credito con modello F24 e ancora contributo extra profitti, chiarimenti delle entrate su chi deve pagare e sul calcolo e il decreto flussi 2022, le novità su regolarizzazione nulla osta l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il modello Intrastat 2022 cambia il calendario con le date di scadenza e le novità nel DL semplificazioni e infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it Partiamo subito dallo smart working semplificato all'estensione della maternità. Le novità sulla conciliazione vita-lavoro sono all'interno dell'articolo di Rosi D'Elia smart working semplificato per i genitori, estensione dell'indennità di maternità e potenziamento dei congedi di paternità. Sono queste in sintesi le novità che arrivano dalla direttiva 2019 1158 UE e che trovano spazio nello schema di decreto legislativo di eh, recepimento approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 giugno. L'obiettivo è quello di migliorare la conciliazione vita e lavoro e favorire una più equa distribuzione dei carichi di cura. In presenza di figli e figlie fino a 12 anni l'accesso allo smart working deve essere facilitato dai datori di lavoro. Maggiori tutele vengono introdotte sul fronte della paternità e della maternità di lavoratori e lavoratrici e vengono potenziati i congedi parentali. Sono queste le principali novità contenute nello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva numero 2019-1158 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che interviene sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e abroga la direttiva 2010-18 UE del Consiglio. Il testo è approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 22 giugno 2022 dopo una prima approvazione lo scorso 31 marzo. I dettagli ovviamente sono all'interno dell'articolo. Passiamo all'Ecobonus Auto 2022, pronti codici tributo per la compensazione del credito con modello F24, a disposizione appunto i codici tributo da inserire nel modello F24 che devono essere utilizzati per la fruizione del credito d'imposta in compensazione, la risoluzione numero 30 del 23 giugno scorso modifica la denominazione di precedenti sequenze di cifre per adeguarle alle novità del decreto bollette. I codici tributo sono inseriti all'interno dell'articolo. Passiamo al contributo extra profitti con i chiarimenti delle entrate su chi deve pagare e sul calcolo. Ulteriori chiarimenti sono arrivati nella circolare numero 22 del 23 giugno scorso. Gli aspetti affrontati nel documento di prassi sono l'ambito soggettivo, la base imponibile e il gruppo IVA. In tema di lavoro invece decreto flussi 2022 le novità su regolarizzazione nulla osta nell'articolo di Francesco Rodorigo il DL semplificazioni prevede diverse novità per quanto riguarda il decreto flussi in particolare è velocizzato il processo di regolarizzazione di rilascio del nulla osta per il lavoro subordinato di cittadini stranieri le operazioni di verifica e accertamento non aspettano più all'ispettorato nazionale del lavoro ma i consulenti del lavoro e alle organizzazioni datoriali per i dettagli ovviamente anche in questo caso vi invitiamo a leggere l'articolo e l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda invece il modello intrastat 2022 cambia il calendario con le date di scadenza le novità sono nel dl semplificazioni fa il punto rosi delia sul modello intrastat 2022 la scadenza passa alla fine del mese successivo al periodo di riferimento la novità è contenuta nel decreto semplificazione entrato in vigore il 22 giugno con le modifiche introdotte si concede qualche giorno in più per la trasmissione di dati relativi alle operazioni intracomunitarie Diamo infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it che apre sul welfare, in particolare sulle pensioni, maxi aumento degli assegni nel 2023, ecco perché c'entra l'inflazione e poi per quanto riguarda la maternità come cambia congedo parentale fino a 9 mesi al padre 10 giorni obbligatori. E i numeri del giorno, 3.000 riguarda Amazon, 3.000 assunzioni in Italia con stipendio iniziale fissato a 1.680 euro al mese nell'articolo di Fausta Chiesa. E poi 60% riguarda invece le vacanze, per 6 italiani su 10 il comfort preferito ai giorni, ma temono l'inflazione. Gas, cos'è il price cap? Come funziona il tetto da 80 euro contro i ricatti di Mosca? Punto nell'articolo di Valentina Iorio e l'articolo che vi segnaliamo oggi, che si intitola L'Italia reale, quella dei sondaggi ci sono due paesi, lo strabismo tra dati e opinioni. Nell'articolo di Dario Di Vico, che fa un'analisi su appunto l'apparente contraddittorietà tra quanto viene indicato all'interno dei sondaggi e alcuni